Oggi è l'ipotetico compleanno di Romero Nel senso che nasceva il 4 febbraio Purtroppo però è venuto a mancare qualche anno fa Oggi ripensavo a quanto cazzo è importante Romero, Romero per me Cioè, e per il cinema Nel senso che non è un, un regista che eh, è stato... Facciamo una cosa anche bella Facciamo anche una cosa bella Perché eh, La notte dei morti viventi è praticamente un film... Per un, un cavillo, un cavillo, per un cavillo, non è, eh, è libero da diritti, il, la versione, c'è cioè una versione che, che è, è praticamente libera da, da, dai diritti, no? Allora, mentre parlo oggi voglio avere, voglio avere questa, questa immagine, no, la metto solo per un po', a me piace molto la scena del cimitero. Mi piace molto la scena del cimitero, quindi la metto sotto mentre parlo un po', poi dopo la togliamo e cambiamo. Comunque, eh, per me, perché io ho sempre detto, per me, la notte dei morti viventi è, è il mio film il mio horror preferito. Quando, è, quando ti devi togliere dall'inghippo di dire qual è il tuo horror preferito, dico quello. Però mi rendo conto, adesso sto guardando la serie Non Siamo Più Vivi... Uh, The Walking Dead zombie da tutte le parti ma quanto cazzo eh ciao Silvano eh sì mo pure dei venerdì <ride> e dei venerdì si fa l'aperitivo eh? no beh, perdonami scusami non volevo disturbarti chiedo, chiedo pietà <ride> uh, allora l'ondata di, di, di morti che ha invaso il cinema è impressionante quindi non si può non celebrare oggi che è il compleanno Romero eh, la mia vita ultimamente è mo mort-oriented, nel senso che tra film horror, morti, eh, lutti che ho avuto, veramente il pensiero della morte è continuo. Però ho, pensato, ho fatto due ragionamenti, li voglio condividere con voi. Poi ditemi cosa ne pensate. Io credo che noi viviamo, cioè, al di là della perdita di una persona, ok, la perdita. Quindi l'impossibilità di, di fare delle cose, di avercela vicino, di dirgli delle cose. Cos'è la, cos la morte di, un, di una persona cara? È la, è la perdita della possibilità di dirgli delle cose. Quindi è, è praticamente la, il punto d'inizio di una serie di rimpianti infiniti. Poi certo, riuscire, riuscire a togliersi... Di Dinghippo è un po' lo scopo dell'elaborazione del lutto, no? cioè accettare le cose per come sono. Ecco, quello che, per quanto io ne sappia poco della cultura messicana, eh, però lì hanno questa festa della morte molto più... insomma, noi non, non pensiamo mai a questo concetto qua della morte, no? A parte noi orrorofili che invece ci sguazziamo sempre dentro volentieri dovremmo secondo me vivere un po' più con questa consapevolezza ma non in modo negativo cioè tipo, ah tanto moriamo allora faccio il cazzo che mi pare no, proprio perché sono un po' più consapevole del fatto che la vita non è eterna che le cari non sono eterni e dovremmo essere un po' più felici, un po' più costruttivi eh, goderci le cose invece secondo me nella nostra società Forse anche un po' voluta in modo generale dal consumismo eccetera C'è la volontà di farci credere che siamo invincibili, che siamo immortali Finché pian piano no, diventiamo vecchi invece ci rendiamo conto che iniziano a morire i genitori, iniziano a morire gli amici a... E diciamo no col cazzo, non è così Quindi io sono, sono dell'idea che una società come la nostra dovrebbe iniziare a, a prendere un po' dalle società antiche, più arcaiche eh, e tenere un po' più vicino il concetto di morte e, in modo da, da gestirlo anche meglio e gestire meglio anche la propria vita comunque La notte di morti viventi eh, a, me, a me è sempre piaciuto parecchio per un aspetto particolare che è molto simile il motivo è, è il medesimo per cui io amo tantissimo anche non aprite quella porta cioè la caratterizzazione di due personaggi femminili l'avevo detto quando abbiamo parlato la scorsa live del, di non aprite quella porta che la ragazza protagonista che, sca che, che scappa alla fine del film no? ha questa reazione isterica e urla per, per ore e ore l'argomento di cui volevo parlare è proprio la caratterizzazione di questi due personaggi Barbara, o Barbara, no Barbara si chiama lei, no? nella notte di morti venti questa, questa ragazza che perde il fratello in questo combattimento con, con lo zombie no? il fratello sbatte la testa ha, una, ha dei comportamenti e delle reazioni molto realistiche e per questo mi è piaciuto molto questo film perché lei è, va come in una sorta di... anche lei ha una crisi isterica interiore che la porta a avere una sorta di mutismo per gran parte del film è molto... ha delle reazioni veramente molto realistiche secondo me si comporta in modo... cioè non è un'eroina non è un'eroina nel remake invece, nel remake che a me piace molto, mi sembra che sia di Tom Savini se non erro, adesso faccio, faccio anche questi tentativi di memoria se qualcuno poi mi vuol correggere, nel remake che mi piace molto anche il remake la protagonista di cui io ero pazzamente innamorato, ora se in realtà vederla oggi non è che sia proprio il mio tipo però all'epoca mi piaceva parecchio, la protagonista ha un comportamento diverso cioè all'inizio è paralizzata dalla paura e anche lei ha una sorta di mutismo di, di, di shock poi però c'è una svolta in cui lei si ripiglia e diventa l'eroina insomma che agisce e è. mi piace molto anche quella soluzione lì perché è una soluzione anche quella realistica attinente alla realtà, cioè può succedere che noi scioccati in un primo momento poi riusciamo a sbloccarci e avere una reazione eh, altrettanto potente ma opposta quindi invece che paralizzati diventiamo ipercombattivi. Sì, sì, Don Savini, grande Mirko. Sapevo che mi avresti risposto tu. Quindi amo questo film eh, e dico sempre, come si fa a dire qual è il tuo film horror preferito quando tantissimi film horror del cinema, insomma, del, del cinema horror hanno influenzato e hanno, fatto, hanno messo dei, dei punti cardine, dei punti per, per andare avanti. Però oggi ho fatto questa nuovamente questa riflessione non che l'ho fatta oggi però l'ha rifatta perché ho visto che qualcuno ha postato ha postato la foto tanti auguri per quanto possa essere visto da qualcuno magari come una cosa sciocca fare gli auguri a una persona che è morta ma secondo me va tradotta questa, questa azione. cioè non è una, gli auguri a una persona che è morta è una, una sorta di, di celebrazione eh, social sono fatti così, si mette la foto e si ricorda, lo si fanno, lo si fa con i cari, figata averlo visto al cinema, il remake di quella notte, io no, io lo, se che io ho, forse ho la, io avevo la VHS, io avevo la VHS, questo me lo ricordo nitidamente, adesso devo guardare se mi è rimasta tra le mie cassette, comunque... Uh, ha influenzato veramente tantissimo, secondo me, il cinema. Uh, horror. Non solo per il discorso di zombie. Che vabbè, dai, ragazzi! Cioè, non si può, non, non si può, eh, cioè senza Romero, tutto ciò non sarebbe mai accaduto, eh. ma, ma anche per altre cose. Per il discorso politico. Sottofondo, però, per il discorso anche del lasciato in sospeso a me piace tantissimo il ritorno: dei, eh, la notte dei morti viventi scusate perché molte cose sono lasciate in sospeso cioè non, non viene spiegato bene come mai accade tutto e questo dà molta, molta liber, libera interpretazione tra l'altro io trovo che ci sia adesso ve lo rimetto trovo che ci sia una somiglianza quasi voluta tra il mostro di Frankenstein di, di Boris Karloff e questo primo zombie anche nelle movenze no? cioè, non so se è voluto è comunque eh... ciao Mr. Bob Mr. Bob. oggi è il compleanno ipotetico visto che non c'è più è morto di Romero allora ho deciso di raccontare come mai mi piace tanto questo film e come mai eh, l'ho sempre diciamo, definito il mio film horror preferito eh, stavo appunto dicendo che il primo zombie che, che uccide il fratello di Barbara facendogli sbattere la testa contro una lapide e già ci dice qualcosa, cioè lo zombie non sta lì a mangiare il fratello ma si alza e va alla ricerca di Barbara. È, impor è molto importante questo perché i comportamenti, poi ve li vedremo tantissimi tipi di comportamenti nella, nella filmografia di zombie sia di Romero che degli altri. Qua, qua, ecco qua, che dicevo, ricorda tantissimo Frankenstein di, di, di Boris Karloff. Lui, proprio con, nelle movenze e anche nelle sembianze, con questa fronte alta, questo viso molto grande. Per un, sì, infatti lo sto facendo vedere perché um, so che comunque per un cavillo oh, eh, non hanno mai potuto avere i diritti. Quindi, fondamentalmente, è libero. Non fai un danno a nessuno se lo proietti. Però eh, so che esiste, così mi hanno detto. Penso, anche, penso che me l'abbia detto un mio amico molto, molto esperto di horror, quindi siamo, siamo sicuri che Romero e gli altri avevano rieditato un'edizione in modo da poter, almeno sull'edizione diciamo la director's cut avere dei diritti anche se questo poi, capito però secondo me hanno fatto bene, insomma, cercare quantomeno di guadagnarci qualcosa, visto che è il film è loro per un te che manca si sì, è strana questa cosa strana. comunque l'ho messo sotto non tanto per vederlo ma per parlare del film ma poi ecco parliamo di un film del 68 guardate e c'è un protagonista nero ragazzi siamo nel 68 e c'è un protagonista nero non è uno stupido non è un, una macchietta no è un uomo che sembra anche piuttosto eh, benestante perché vedete ha sembra un uomo colto quindi uno dei, una, una persona nera americana colta eh, di buona famiglia lo vedrete comunque molto educato ma anche molto deciso è un personaggio minchia rivoluzionario eh? cioè, ce ne sono pochi di esempi di questo genere nel cinema del 68 ragazzi nel eh, 68 Bastonate le mogli se, se facevano la pasta troppo dura o che ne so. Quindi, insomma, veramente un esempio grandioso di, di cinema horror tutt'oggi stra divertente da guardare. Neanche troppo spaventoso, quindi molto. Eh, molto molto adatto ai bambini magari un po' grandicelle 11, 12 possono già vederlo 10 anni dipende però è molto, è molto soggettivo anche dal, dal lo dico perché comunque eh, essendo io padre cerco anche di capire eh, quale tipo di approccio ci può essere con l'horror Romero voleva fare un film sulla risposta umana a una calamità Poteva essere qualsiasi cosa, terremoto, uragano, esondazione, eccetera, perché non ero più di chiunque altro. Sapeva che quando l'acqua tocca il culo, l'essere umano tira fuori il peggio di sé. Sì, sì. Eh. E tra l'altro, appunto, io sto finendo: mi sono tenuto una mezza puntata, una puntata e mezza di Noi siamo vivi, che è la nuova serie sudcoreana di di zombie eh, e, lo, e lo dico senza nel senso è ovvio che non c'è nessun paragone mh, a livello di, di, di qualità però la serie ha delle cose interessanti e sono mh, merito in, in primis di Romero perché la serie proprio per questo aspetto che, che dicevi tu Davide cioè del, del fatto che si concentra su come si comporta l'uomo in un momento di paura e di autoconservazione, istinto di autoconservazione, istinto di sopravvivenza. Ricordiamoci la famosa scena, che film è, di 28 giorni dopo, ancora... Eh, 28. Eh, eh, non è 28 giorni dopo, è quell'altro, dove eh, lui scappa lasciando la moglie... Eh, cioè, scappa come un codardo, praticamente, secondo il nostro punto di vista da... 28 mesi dopo, esatto, grazie Silvana. Scappa come un codardo, quindi... Dal nostro punto di vista, fossimo stati lì, avremmo fatto la stessa medesima cosa, chiaramente. Eh, io lo trovo, trovo una scena epo ep epocale quella, una, una scena che ha una valenza enorme, perché va a distruggere lo stereotipo del protagonista che è, è, è eroe sempre e comunque tu gli vuoi bene lo stesso anche se è scappato cioè lo mandi a fanculo e gli dici no cazzo che merda che sei però dall'altro canto lo dici cazzo però è... è anche io avrei avuto paura e, cioè, e poi non è solo un, un discorso di paura ma è proprio anche un discorso di istinto di autoconservazione che a volte scatta nelle maniere più incontrollabili No, cioè istintivamente Questa serie nuova, di cui parlerò sicuramente in un'altra live Perché devo finirla, a sto punto la finisco Deve tantissimo a Romero Proprio perché porta alla perfezione questo tema Più altri temi che Romero non porta Che sono molto fighi Uh, scusate devo cambiare schermata perché sennò non riesco a leggere i commenti lunghissimi grande Davide che mi, mi dai da lavorare con questi commenti però sono molto felice che tu me li scriva se ci fai caso nel film alla fine nessuno ha praticamente ragione ma ognuno ha le sue ragioni anche il protagonista non ha, le non ha tutte le ragioni per non scendere in cantina e blindarsi dentro essendo il posto più sicuro io no, su questo non sono d'accordo perché la cantina è il posto più sicuro fino a un certo punto, poi non hai via d'uscita questa... ecco, questo è molto interessante Davide cioè io e te saremmo stati in quella casa in contrapposizione e entrambi avremmo creduto di vabbè se c'è spoiler su questo film, assolutamente no assolutamente no dai, chi se ne frega se, se uno viene qua deve aver visto almeno la notte dei morti viventi perdonami Silvano, spero tu sia d'accordo con me come non l'hai visto? Vabbè, allora cerco di... Oh, perdonami, perdonami, perdonami, perdonami. Io non voglio rovinare... No, no, no, no, no. Non... Non, eh, non faccio vedere niente e non parlo più. Però questo non è troppo uno spoiler. Semplicemente io e Davide saremmo stati in contrapposizione nelle decisioni da prendere. E questo è figo. Questo è figo. Perché è, è proprio come... Che... No, no, non andare Silvano. Non, non c'è bisogno, non spoilero. Eh, allora, andavo molto più liscio su una, una, La notte dei morti venti. Perché credevo veramente che. Credevo veramente che l'aveste visto tutti. Però non c'è nulla di male. Non c'è nulla di male. Io guarda, questo per me è un tema, un tema scottante. Cioè il uh, l'Horror il Nerd che cerca in qualche modo di. Aumentare il suo ego e abbassare il tuo, dicendoti tu hai visto qua, non hai visto quello, io ho visto com'è, non me ne frega un cazzo. Non è che una persona vale di più se ha visto, ma ha visto. Guardalo assolutamente perché sono sicuro che ti piacerà. Eh, poi, tra l'altro, nonostante abbia questo look retro, hai, hai potuto vedere magari da qualche immagine prima come le inquadrature sono, sono molto dinamiche. E... Sbollate perché chiaramente devono generare senso di inquietudine? Eh, C'è molta modernità in tante cose. Quindi eh, si guarda ancora proprio con una grande, una grande... Eh, Era veramente innovativo. Me ne rendo conto adesso che ne sto parlando, che ho, visto, che ho rivisto le immagini passare, passare sotto. Veramente un film avanti, anche da un punto di vista tecnico, cioè oltre che di contenuti. Comunque, scusa, finisco il commento di, di Davide che giustamente si è impegnato a scriverlo. Eh, nessuno praticamente no praticamente, eh, essendo il posto più sicuro il concetto imme, eh, in questo, eh, immenso di un film come questo è il fatto che l'essere umano non riesce a fare gruppo o gioco di squadra di fronte alle difficoltà e questo quindi l'esito non può che essere tragico quanto, purtroppo sì cioè quello che poi sta quello che accade eh, se non c'è una... Noi adesso siamo in una pandemia e quindi il paragone viene abbastanza facile. Questo accad accadrebbe se non ci fosse un governo che a un certo punto prende una decisione. Però se non ci fosse, per strada ci sarebbero le risse, la gente con i forconi. E probabilmente però vincerebbero quelli a favore del vaccino perché sono di più. E quindi... <ride> e quindi un cazzo, però cioè, io non sono d'accordo nel senso però è appunto questa è una questione puramente strategica sulla scelta o meno dei protagonisti di andare o non andare in quel posto, ecco quello, su quello non sono d'accordo, io sono più a favore del protagonista, secondo me ha più ragione lui, cioè la possibilità di lasciarsi più opzioni piuttosto che la definitiva poi è vero che tu col senno di poi potresti anche cambiare idea però solo col senno di poi eh, comunque grande, che, che dire um, facciamo il nostro tributo abbiamo fatto il nostro tributo a Romero